Eh, sì, grazie Presidente. E, m, questo m, più che altro per dire che nella Commissione Turismo noi abbiamo eh, dato parere contrario. Eh, come diceva giustamente la consigliera eh, Grancio, la, la proposta di delibera è soprattutto di indirizzo politico, quindi eh, è normale e chiaro che se l'iter burocratico amministrativo eh, sia corretto i dipartimenti giustamente danno eh, il parere favorevole. Rimane il fatto che però eh, la tassa di soggiorno eh, non è eh, vincolata, ma, eh, per quello che quindi non è una tassa di scopo ed è quindi è entrata di libera spesa e quindi a destinazione non vincolata di conseguenza è strumento di garanzia ed equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria della nostra amministrazione e come quindi afferma giustamente la ragioneria generale non si possono quantificare le ripercussioni economico finanziarie e quindi ha giustamente dato parere negativo cioè la ragioneria generale è contraria in quanto, ripeto, non sono quantificabili le ripercussioni economico-finanziarie. Detto questo, eh, come dicevo prima, noi già nella, nei tre anni, 3-4 anni diciamo, di andamento della Commissione abbiamo eh, dato l'indirizzo politico e quindi questa maggioranza lo ha già espresso in tutti i lavori che ha fatto non ultimo. L'abbiamo espresso anche con la mozione di cui, che citava prima la consigliera con, del 25 luglio 2019, approvata all'unanimità, dove abbiamo già dato quindi un indirizzo di destinazione di una parte del contributo di soggiorno, visto che già...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 Quindi per questa serie di motivi che ho ovviamente sintetizzato, visto che poi sono stati ampiamente eh, ben spiegati nelle varie commissioni, noi daremo parere negativo. Grazie.